Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti girella, il tempo di preparazione della ricetta è 1 ora e 20 minuti circa gli ingredienti sono zucchero, farina di tipo 00, burro, uovo, tuorlo, latte o panna, lievito per dolci vanigliato, cacao amare in polvere, un albume, pizzico di sale, una bustina di vanillina e granella di nocciole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 Aggiungiamo il burro, la farina, l'uovo, il tuorlo, il pizzico di sale, la vanillina, il lievito per dolci e la panna o il latte. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 5 togliere l'impasto dal boccale e dividerlo a metà una parte posizioniamolo in frigo avvolta nella pellicola trasparente l'altra metà l'abbiamo rimessa nel boccale aggiungiamo adesso il cacao la granella di nocciole e la facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 5 avvolgiamola nella pellicola trasparente e riponiamola in frigo per 30 minuti trascorsi 30 minuti riprendiamo la frolla bianca e andiamo a stendere con il battarello. Dopo aver steso la frolla bianca, mettiamola da parte e ripetiamo lo stesso procedimento con la frolla al cacao. Dopo aver steso la, la frolla al cacao andiamo a riprendere la frolla bianca. Prendiamo l'albume, sbattiamolo leggermente e spennendiamo la superficie della frolla bianca. Prendiamo adesso la frolla al cacao e posizioniamola sulla frolla bianca. Rifiliamo i bordi, a questo punto spennelliamo anche lo strato al cacao. Adesso rotoliamo dal lato lungo, aiutiamoci con la carta da forno. Posizioniamolo adesso in frigo per altri 30 minuti. Trascorsi i 30 minuti abbiamo ripreso il rodolo dal frigo, adesso andiamo a tagliare delle fette, formare i nostri biscotti. Posizioniamoli su una teglia rivestita con carta da forno e continuiamo così per tutto il resto dell'impasto. Dopo aver formato tutti i biscotti, cuociamoli in forno preriscaldato a 180 gradi per 10-15 minuti circa. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare prima di servire. Biscotti girella. Grazie e alla prossima ricetta.